Inter, poche novità verso Bologna. Un successo sporco, nel senso più positivo del termine. L'Inter emerge al tramonto: Scrigna rabbatte la resistenza del Crotone, Perisic rafforza l'assunto. In vetta, in coabitazione con Juventus e Napoli. Fatturato inatteso, il rischio ora è di rimbalzare all'indietro. Spalletti predica calma, guarda i progressi del suo gruppo, senza dimenticare le attuali problematiche, da risolvere per condurre un campionato al vertice. La serie richiama l'attenzione già di martedì. Turno infrasettimanale, un frullato di impegni, l'obbligo di resettare la mente e volgere lo sguardo al prossimo avversario calendario amico, il Bologna, battuto a Firenze, attende l'interal Dallara. Difficile gestire lo sforzo, ruotare gli effettivi. Domenica, a San Siro, la formazione Nerazzurra ospita il Genoa. Qualche avvicendamento è necessario, senza tuttavia incrinare basi costruite con pazienza ed intelligenza. Poche le novità nel settore arretrato. A Crotone, spazio ad Albert dal primo minuto, con l'inserimento nella ripresa di Nada Tomo. Cristallizzata la coppia centrale, a meno di imprevisti fisici, si prosegue con Scrignare e Miranda, con D'Ambrosio a presidiare la destra, in attesa di cancello. Stuzzica la mediana, per diversi motivi. Dopo l'iniziale panchina dello Scida, scalpita vecino. Maglia da titolare per l'ex Viola, fuori Gagliardini o Borea Valero. Lo spagnolo ha meno benzina, ma rappresenta il punto cardine dell'Inter attuale, ruota attorno al suo cervello la squadra di Spalletti. Rinunciare a lui è difficile. Gagliardini è in costante crescita, fisica e di fiducia. Avanzando un passo, Joao Mario. In difetto nell'ultima via, svagato, impreciso. Rischia, perché Spalletti è propenso a concedere un'occasione a Brozzo B. Gli avanti, infine, sono i medesimi. Per Isic e Icardi, Cardi è per SIC, fonte di gol e assist. Candreva completa il pacchetto, brilla meno di altri, ma è un prezioso elemento di equilibrio. Eder, come sempre, la prima variabile. Andanovic, Dalbert, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio, Vecino, Bivalero, Gagliardini, Candreva, Brozovic, Illunga.